Grazie Presidente, eh, brevissimo anche qui, eh, ovviamente Roma Capitale soffre molto del fenomeno della prostituzione e l'impegno è sicuramente condivisibile, spero eh, per tutte le forze politiche in aula, ma soprattutto volevo eh, sottolineare un impegno che è quello di farsi portavoce presso le istituzioni sovraordinate competenti affinché attuino politiche volte a contrastare la tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale da prostituzione, ovviamente per contrastare il legame stretto tra prostituzione coatta e criminalità organizzata. Questo può farlo soltanto l'ente sovraordinato. Consegniamo il nostro voto favorevole. Grazie. A lei.